Sì, è una dinamica, l'importante è attualmente valorizzare questa dinamica che è nata della de, de crisi, della situazione di de crisi, perché c'è questa dinamica molto, molto importante della de, de conversione, che ci sono tanti maluchini che si hanno convertiti da, dal, eh, dal dipendenti al eh, piccoli imprenditori. Imprenditori hanno trovato questa eh, soluzione per, per integrarsi meglio nel mercato eh, italiano. Ma questa è veramente, credo che dobbiamo tutti lavorare per eh, valorizzare questa, eh, questa dinamica eh, nuova. Noi, io penso, ho pensato anche una cosa molto, molto che sarà per il futuro: credo che eh, sarà molto interessante, è questa di creare. Le, tipo di consorzio misto, consorzio eh, di imprenditori marocchini e imprenditori eh, italiani, perché credo che faciliterà molto eh, l'esplorazione, anche l'avanzamento del, cioè del processo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, l'esplorazione delle opportunità che offre il mercato marocco. marocco con questa, tipo di, di, di consorzio misto, questo, questa struttura, questa struttura che anche traduce un, po che, un, un qualcosa come la solidarietà che dobbiamo eh, avere, che dobbiamo eh, in questa, eh, questa congiuntura eh, difficile per costruire, costruire il nostro sogno che credo è l'area mediterranea, costruire insieme l'area mediterranea lo spazio mediterraneo.